Del non esiste la fascista del terrorismo no? noi l'abbiamo rappresentata dall'inizio e quindi do... una proposta del governo se noi chiediamo semplicemente appunto di ritirarsi non serve da niente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 sulla Costituzione c'è un articolo che parla che la sovranità appartiene al popolo se il popolo si è pronunciato con referendum la roba devi fare non puoi darti a fare sì. il like o il sì. post o il comizio a me piacciono è sì. la rivoluzione con i diritti e l'ultima cosa che voglio dire attenzione alla persona autorità che il nostro paese la sanno fare benissimo stiamo quello che ho detto io della portante, la struttura portante della costituzione, eh, ma cosa è un vero. po' più caro? beh, tanto risale, e da lì risale. Da dentro chiedo scusa, ehm. c'è qualcuno con il microfono aperto. C'è cioè, il parlamento? Ormai non solo non discute quasi più dei progetti, ma è là ad alzare la mano con la fiducia sui decreti legge. Che secondo me nemmeno a Palazzo Pigi si discute, si discutono in altre stanze.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 Quindi noi non avremo vita facile, ma lo sappiamo. Perché è scritto nella di secondo forma dove ci è stata indicata la strada che se vuoi perseguire lo sviluppo della persona umana, l'aglianza e un ordine economico e sociale diverso da quello che abbiamo, devi superare, devi rimuovere. Quindi credo che noi abbiamo questo tempo davanti. Io avverto e chiudo un clima positivo. <ride> degli atteggiamenti che hanno fatto il loro tempo, cioè quello che ognuno guarda a se stesso, ognuno guarda al personalismo, ognuno guarda al suo microorticello, noi dobbiamo avere la visione di guardare lontano. Guardare lontano significa costruire un futuro completamente diverso da quello che tutti noi abbiamo. Giustizia ambientale, giustizia sociale, fratellanza universale, corsa al disarmo, capacità di costruire una città dell'amore. Contro la civiltà della European è esattamente il contrario della priorità dell'Unione Europea, ha pensato solo alla moneta e alla libera circolazione delle merci, e anche qui il razzismo che abbiamo visto in questi tempi. Mi fa piacere che il presidente Battarella su questo oggi abbia ricordato la grande accoglienza del popolo italiano e del popolo europeo. Io quell'accoglienza ho vista.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 notevolmente che ognuno di voi si sente come avviene una, una, una responsabilità. Grazie. Grazie.